Ti vedo seduta ogni giorno. Una mano a gingilla tra i luci, accarezzandoti la gola. Il cavalletto attende le cuore, le tinte, le forme. A volte una coda di autora allenta il percorso del bus Io ti guardo prendere un attimo più lungo ti voglio sdraiato la notte ho una mano che ci gira sul tuo petto accarezzando il mio cellulo il cane ci attende le bollicine dello sbaglio a volte l'autocomposizione è ferma nel tutto il tempo e io ti guardo nuda prima del due più lungo tu tipo la curva un attimo e tu già mostri avvinto prima o il dopo. Il buio mescolerà per noi i sogni e realtà. A volte, stavolta, vincente la passione. E tu mi inviterai al brivido più umano.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 E nel 1945 morirono 500.000 Rom e Sinti. professionale di Chiara Pavoni è ricchissimo di esperienze formative che vanno dallo studio della danza classica, contemporanea e jazz, allo studio delle percussioni. Passando per la scuola di teatro di Bologna e per i corsi di arti sceniche e video presso l'atelier della costa ovest di Castiglioncello. Sono innumerevoli le sue partecipazioni teatrali, come regista, coreografa, attrice e ballerina. Così come molto numerosi sono i suoi reading in tante città italiane. Nelle sue attività televisive si propone come conduttrice-attrice. e Molti suoi videoclip sono inseriti in produzioni cinematografiche. Il suo video della poesia, il brivido più lungo, tratta dalla raccolta Erotismo. Sì, di Bruno Mancini, è risultato primo classificato nella sezione recitazione dell'ottava edizione del premio 8 milioni 2019 quindi nel novembre 2019 è stato proiettato sia nell'auditorium di Mare Culturale Urbano e sia nell'aula magna della Siam Società Incoraggiamento Arti Mestieri come parte integrante degli eventi proposti dall'Associazione Culturale, Da Ischia all'Arte di Là, nell'ambito del parinsesto della manifestazione internazionale Book City 19. Chiara Pavoni ha realizzato nel 2020, in piena crisi, pandemica, molti video nei quali offre toccanti interpretazioni di testi poetici, impegnandosi in qualità di regista scenografa ed attrice recitante. Tra i tanti vi segnaliamo la lettura della poesia Indaco, tratta dalla raccolta di poesie Erotismo sì, scritta da Bruno Mancini, che vi proporremo in altra parte di questo evento. Ed ecco a voi Chiara Pavoni.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 Vogliamo no, sentire un attimo l'autrice. per me la poesia è un'espressione dell'anima, io scrivo di getto, è un linguaggio dell'anima. Come tutte le altre forme di arte, sono linguaggio, sono linguaggi.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 Eh, è stato un grande piacere conoscere eh, lei, lo non, non conoscevo, quindi eh, andrò a leggerlo assolutamente. Lei eh, ti mancava un grande piacere, sì, <ride> ma io non solo lei, tutti eh, voi, io sì, ci... conosco qualcuno con, con cui ho collaborato, cui eh, la Milena Petrarca con cui ho collaborato, cui eh, la Milena Petrarca che è, è, è stata anche premiata di nuovo come premio 80 per la terza <ride> volta è la Presidente della Maglia Grecia Latina New York, eh, con cui ho collaborato. Con con sta mi mi va... mi sono sì, sì anche lei, lei, lei, lei, è lei è una lei. delegata anche per New York, una mia, Vabbè, mia lei poi lei Sostante. ci parlerà del suo impegno su questo premio, eventualmente. E, <ride> e quindi eh, questo nuovo anno 22 speriamo che sia un si portatore di cose belle di ripresa sì. eh, di creatività e, e di diffusione di, di tutto il messaggio artistico eh, portato avanti da Bruno Mancini con l'associazione Mirano. Eh. Benissimo, allora un altro applauso per... allora,